Ciao ragazzi, in questo video il mio amico tossirà come se avesse il vomito e urlerà molto. Vi lascio al video. Minchio, sto caldo ti fa venire un colero. Booba guardami, la danza del piccione. No, no, no, no, no, no. Borba! Che cazzo hai fatto? Sei vivo? Borba? Borba ce la fai a vivere? <ride> AAAAAAAA ah! ah! Aiuta Borba mi hai contagiato! <ride> Torna la lobby, Borba! Ma io sono ancora vivo! <ride> Torna la, no, <ride> la lobby! <ride> Borba! No, sono morto alla fine! Ero tutto Eh, purei! <ride> io. io sono morto, punto! <ride> Ero rimasto in vita io! caduto per ultimo io sono morto io ero tipo i piedi ma lateralmente sopra l'asta mm. <ride> mm. e dopo io, dopo io ho detto dopo io ho detto a un procedimento se non, non voti io ti muoio no, a no, casa Ascoltare. ecco cos'è no, cos'era un misto fra Daisy Cree fra Daisy safia sei, se non vuoti vengo lì e ti brucio carne, la, la cosa te la brucio. Eh? Hai due capo ruba. Sì, non ti regalo niente. Uffa. E poi c'è 150 vivax. Vedete, siamo tutti poveri, compreso te <ride> Che puttaniera. Lo sì, sapevo, la prenderà? La sapete, la sapete, la sapete, la sapete, la di la sapete, la sapete, la può la per la ok farebbe un grande Sono favore me scherzo no non tu non posso, stai giocando mi dispiace shh, taci, per la morte così impara a premere i cadaveri altrui banana di merda leo eh fai una sonda asunda asunda asunda soffio soffio no vaffanculo <ride> <ride> te lo stavo facendo tutto puttana la banana ma io soffio Soffio! Wow. Oh. 3, 2, 1, sono, sono, sono. partita ci sono. Uh. Eh. Benissimo! Da come io sento... Partenza di merda Vabbè io qua Da come io sento, sento eco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 Ma sti muri, ma se li ficcassero in culo Voi e chi l'ha inventato Sono secondo Sono secondo Sono primo Io sono ultimo Wow Wow Wow Sono ultimo, porba perché esiste sta mappa di merda? Borba me lo spieghi perché esiste? E eh dai! Mm -hmm. Che cazzo ti è venuto! La, la deficienza acuta Eh, vai, vai! Di più. Sta zitto, cè! Ecco. Ti sto osservando! Tu... No, sto bestemmiando! Ma Dio c***o, ma ti venisse il colero, il colero! Oh, guarda, chi l'avrebbe mai detto, eh? Perché, perché sono venuto a giocare a sto gioco? Odizio, però me lo spieghi? Me lo spieghi perché sono venuto? Non lo so. Dai, un No Puttane Basta Ciao Borba, buonanotte Ci sentiamo domani, ok? Buonanotte Guarda Adesso te la tira addosso Adesso te la tira addosso Così ha fatto a me Così ha fatto a me Oh! No! Cazzo mi ha spinto! appunto tu mi dici che cazzo vi ha spinto <ride> non che cazzo so. mi ha spinto ti ho detto non no no so no no no no no no no no cazzo no no no no no no no no il cazzo. no eh, Sei... oh, partito senza pensiero proprio no no no no no te l'ho detto che vomitavo un polmone. Sì. Potremmo perdere? No, non abbiamo. Sium. Non vomitare le. Eh? Non vomitare. Eh, ci provo. Ehi hey tu, se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare like ed iscriverti con la campanella attiva. Vabbè che dire ragazzi, ci vediamo al prossimo video!